Bentornati amici su Officina del Pilota. Da Officina e Cubo, ovvero i miei meccanici preferiti di fiducia, affidabili, professionali, abbiamo cambiato le pastiglie della X3. So che tu fai la regolare manutenzione nel tuo garage e mi avete chiesto in tantissimi Matteo, facci un video tutorial su come si cambiano le pastiglie. Beh, questo video sicuramente ti sarà utile. Compriamo i pezzi di ricambio da Autotecno a Roma su Via Salaria. Se vuoi eh, ti lascio il numero qui sotto in descrizione i prezzi sono competitivi e non ti rimane altro che guardare questo video mettere like lasciarmi un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto buona visione queste fabbri sono le pastiglie per la X3 giusto? quello ha perfetto e queste quelle dietro le vado subito a montare allora ok <ride> bene Vado a montare tutto. Ciao! Cominciamo ad armarci, ti ho accetto per togliere il filtro dalla vaschetta a scopo pulizia, eccolo qui. A che punto è il livello? Il livello è molto basso fare anteriori e posteriori? Sì. Mm. Mm. Un po' arrivatelle. Eh, sono finito già da un mese. Molto bene. Qui rimuoviamo il fermo esterno. Eccolo qua. Questo via. Ci giriamo lo sterzo in modo comodo. Rimuoviamo i due fermi che sono sul lato interno questi due tappini che servono a evitare che ci entri l'acqua. Dopo aver tirato indietro il pompante, quanto che basta per far muovere la pinza, procediamo a svitare il tutto. Allentiamo. entrambi i fermi della pinza sulla staffa e questa è una pasticca interna ora rimuoviamo il sensore tanto va sostituito perché è arrivato a toccare e così abbiamo rimosso entrambe le pasticche ecco qua un bel set completo pastiglie anteriore e un bel set pastiglie completo posteriore dopodiché sensore usura anteriore e posteriore Le pastiglie posteriori vanno tirate indietro con un computer perché serve agire sul freno a mano elettronico e far tornare indietro la vite senza fine. Mi daresti il computer che ho lasciato sul tettino, per favore? È certo, caro. X-Drive 3000D N57. Allora, su questa versione c'è il freno a mano elettronico quindi per cambiare le pastiglie bisogna per forza tirare indietro gli attuatori. Ora che l'abbiamo fatto possiamo procedere a smontare la pinza. Non c'è bisogno di togliere nessuna paratia perché la scatoletta del sensore è accessibile senza smontare niente subito qui dietro ci occorre per mandare indietro il pompante scopriamo qual è la piastrina giusta Così il pompante è tornato indietro. Così c'è lo spazio per inserire le pastiglie nuove. Procediamo a reinserire le viti nei flottanti. tutto in posizione ci siamo pastiglie sostituite vado a provarle zio peccola